Vediamo quali sono gli ingredienti per questo tè Oltre ad un bel po' d'acqua che facciamo bollire abbiamo coriandolo, chiodi di garofano, zenzero, pepe nero, un po' di citronella o limone e un po' di cannella Mescoliamo tutto in una bacinella Lasciamo bollire per 20 minuti. Questo è il nostro tè già pronto, l'abbiamo già fatto bollire. Abbiamo usato lo scolino per evitare che i resti degli ingredienti rimanessero sul fondo. Ora aggiungiamo nel nostro contenitore un po' di lime o limone e miele, oppure zucchero di canna. Mescoliamo il tutto, ne aggiungiamo il miele, spremiamo il nostro limone. e adesso me ne abbiamo una piazza intera. Ed eccolo qui, il nostro delle 5 o delle 8, qualunque sia l'orario in cui non vedi l'ora di un bel ginger lam mm -hmm.